Perché, e qui non entriamo a fare esegesi, eccetera, andiamo a vedere i testi anche in italiano che sono, va benissimo la traduzione a tal proposito, ci interroghiamo su quale fu la prima parola che disse Gesù nel Ministero pubblico. Quindi qualcosa che, diciamo, ingaggia la nostra, la nostra vita, è interessante, perché vedremo quattro inizi, secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni, quel secondo Matteo è importante, cioè qual è stata la prima parola di Gesù secondo Matteo? Qual è stata la prima parola di Gesù, la prima frase, secondo Marco, secondo, secondo Luca e secondo Giovanni? Avremo veramente una sorpresa unica, non a caso è la prima parola, gli evangelisti non l'hanno messa a caso, eh? Ok. Ma perché è importante? Perché per gli ebrei la prima parola è il titolo di, di, una, di un evento, è il titolo di un libro, eh, perfino i cinque libri. Eh, ma non solo i cinque libri ma soprattutto i cinque libri la Torah cominciano con la prima parola no? Bereshit poi kra e poi Le Devarim poi... l'ultra queste sono le parole quindi c'è proprio la roadmap noi diremmo il DNA di sviluppo di tutto ecco a proposito se vi dovesse piacere il video mettete un like fatelo girare se non l'avete fatto ancora iscrivetevi e attivando la campanella grigia qua e vi ringraziamo per la vostra il vostro sostegno, la vostra, la vostra iscrizione. Proviamo a vedere la prima parola in Matteo, Matteo 3:15. La prima frase che Gesù dice, in greco è un po' forte, comunque eh, la rivolge al Battista e gli dice, lascia perdere, lascia stare. Cosa vuol dire, lascia perdere, lascia stare? Vuol dire il distacco dalla comunità di Giovanni. Ma io devo essere io battezzato? Lascia perdere, lascia fare. Quindi autoconsapevolezza, autocoscienza di essere l'inizio del nuovo Israele. In Marco invece, Marco 1,15 è il tempo è compiuto. Mettiamo insieme queste parole. L'ordine non mi interessa, potete metterlo come volete, però lascia perdere, il tempo è compiuto. Mettiamolo in ordine così sinottico. Sentite Luca, Luca 4,1. È scritto. È scritto. Riferimento alla Torah, perché mi cita la Torah. Vi ricordate il dialogo eh, vincente dopo le tentazioni con Satan? E in Giovanni, che cercate? E questo si rivolge proprio anche a noi, no? Che cercate? Quindi, Lascia perdere, lascia stare. Quindi, qualcosa di autonomo, qualcosa che nasce con lui. Il tempo è compiuto, è scritto, che cercate. È il messaggio che i quattro evangelisti reputano come prima espressione, prima frase, prima parola di Gesù in questo mondo. Bello, eh? c'è la roadmap della vita cristiana. È una cosa semplice, è una curiosità. Credo che debba essere divulgata. Distanza dalla nostra vecchia vita. Il tempo è compiuto. Siamo nella grazia. È scritto, quindi è solidamente biblico, Torah. E poi si gira verso di noi, ma chiedo cosa cercate. Mi seguite o no? sono parole che fanno riflettere è una curiosità molto semplice grazie e alla prossima ciao